Bentornati, oggi siamo in compagnia del dottor Gabriele Antonini, urologo andrologo di Roma, e affronteremo un argomento molto interessante, quello della chirurgia estetica e funzionale dei genitali. Dottor Antonini, io partirei prima da un aspetto eh, socio-antropologico quasi di, di questa nuova frontiera, chiamiamola così. È vero che sono molti i giovani che chiedono degli interventi, poi vedremo quali. Assolutamente. Diciamo che circa il 15% delle persone che vengono a fare una visita uroandrologica per la prima volta chiedono un qualcosa che sia di estetica a livello dei genitali. Ci sono degli interventi puramente estetici, quindi c'è una necessità di aumentare le dimensioni del pene, anche se non c'è un bisogno eh, reale e poi ci sono delle condizioni in cui veramente il paziente vive male la propria sessualità e quindi chiede questo aiuto per aumentare le dimensioni ci sono poi dei pazienti invece sono un po più over con l'età che hanno dei problemi funzionali problemi funzionali correlati a un deficit erettile o su base organica quindi per un diabete severo non controllabile oppure dei pazienti che sono stati sottoposti a una chirurgia eh, pelvica, quindi della prostata o del colon, che hanno un deficit erettile post-operatorio che molte volte risulta intrattabile con le terapie farmacologiche. Sono due gruppi ben distinti, no? però quello che eh, è interessante è che i giovani cercano e chiedono invece degli interventi estetici che spesso forse non, non dovrebbero neanche avere, no? però in realtà poi eh, c'è quasi una moda, io la chiamo moda, però magari lei mi correggerà. È la stessa moda del, del giovane che per eh, sballarsi il sabato sera assume un inibitore della fosfodiesterasi 5, quindi i famosi sildenafil, tadalafil, eccetera, eccetera. Diciamo che da un punto di vista sociale è cambiato il ruolo della donna, la donna rispetto a vent'anni fa è molto più... Eh, rampante, molto più manager e quindi pretende dall'uomo un eh, rapporto sessuale che sia sopra le righe. Una volta la donna era casalinga e quindi fondamentalmente si accontentava. L'uomo già vive eh, il, il sesso con una grande difficoltà, c'è cioè un complesso fondamentalmente sempre eh, la cosiddetta ansia da prestazione che può determinare quindi eh, deficit erettile oppure insicurezza e quindi cerca aiuto da parte dell'andrologo. Ecco, quindi arriva insomma nel suo studio e eh, come viene approcciato? Quali sono le domande? Insomma come riesce in qualche maniera a fare anche un identikit del paziente? Ma sicuramente da quello che chiede il paziente uno riesce già a eh, inquadrare la situazione. È ovvio che un esame obiettivo permette di capire se il paziente ha una reale necessità di effettuare un qualcosa di estetico a livello de dei genitali oppure no. Oggi eh, nelle mani del chirurgo che tipo di chirurgia c'è? Che cosa abbiamo di, beh, su questo punto di, di vista? Ma fino a poco tempo fa eh, sono stati utilizzati eh, per effettuare delle falloplastiche di ingrandimento, acido ialuronico eh, con un peso molecolare molto alto, grasso, addirittura il silicone. Sono tutte sostanze che determinano nel tempo degli inestetismi del pene. Possono creare dei granulomi, creare delle deformità del pene. Abbiamo messo a punto ultimamente con il professor Perito che lavora al Coral Gable Hospital in Florida una tecnica usando un acido ialuronico cross linkato. È un acido ialuronico un pochino più denso. Andiamo ad aumentare soltanto la componente di acido ialuronico già presente all'interno del derma rendendo la cute più compatta e quindi aumentando e espandendo il volume del pene. Non ci sono controindicazioni? Assolutamente no, perché già è presente acido ialuronico all'interno del, del derma, quindi aumentiamo solo il quantitativo di acido ialuronico presente. Se dovessimo fare una previsione, visto che insomma questo fenomeno e queste richieste sono in aumento, eh, quali potrebbero essere gli scenari futuri? Beh sicuramente gli scenari futuri con le tecniche chirurgiche sempre più perfezionate, con i materiali sempre eh, più eh, tollerati dall'organismo potrebbero eh, equiparare quasi la, la, la chirurgia estetica delle donne, quindi eh, il refill della bocca, del, degli zigomi, delle piccole rughe del volto, quindi diventare un, qualcosa di rutinario anche per poco. Le chiedo, perché si parla poco sui media eh, delle protesi del pene, per esempio? Cioè, su questo argomento ci sono dei tabù. Sì, assolutamente. Perché parlare di protesi sembra quasi. Eh, io faccio sempre un esempio con i pazienti. Sembra che uno è stato in un uh, territorio di guerra, è andato su una mina, sì. ha una gamba che è esplosa, e quindi ha dovuto mettere una protesi. Non è così. La protesi è un qualcosa che serve a ripristinare la funzionalità di un organo che non funziona più. Purtroppo il pene sia per motivi eh, oncologici sia per motivi anche di età, quindi di invecchiamento, perché è un organo vascolare, le arterie come in tutto l'organismo tendono ad alterarsi e quindi a invecchiare, soprattutto quelle più piccole, quindi quelle dei genitali tendono a diventare più rigide, a un certo punto il pene non funziona più. Perché non sostituire il meccanismo idraulico vascolare con un meccanismo idraulico alimentato da soluzione fisiologica, quindi da acqua? C'è cioè ancora forse un tabù proprio nella, nella società ad affrontare magari anche la questione dell'organo sessuale maschile rispetto a quello femminile magari o comunque la chirurgia estetica femminile? Assolutamente, il tabù esiste, ma secondo me la problematica vera è quella della figura dedicata. Finché non esisterà certo. una figura dedicata, un medico che crea un'empatia, con il paziente, che lo tranquillizza, che fa capire qual è veramente la strada giusta da intraprendere per risolvere un problema, purtroppo questa chirurgia non potrà prendere piede. L'altra problematica importante è che è una chirurgia che non prevede il passaparola perché chi fa un intervento e impianta una protesi al pene, purtroppo lo racconta il medico, lo può dire alla moglie, ma non lo va a dire in giro rispetto a una donna che fa un intervento di, eh, di, di impianto di protesi al mammari al seno e non vede l'ora di mettere un, due pezzi e andare in spiaggia a far vedere che ha fatto il seno nuovo. Quindi probabilmente ci sarà sempre una differenza, un gap da, da colmare no? tra Pro la chirurgia estetica maschile e quella? Probabilmente, probabilmente sì. Va bene, io ringrazio il dottor Gabriele Antonini, urologo-andrologo di Roma, per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, sempre un piacere. E alla prossima interview, arrivederci.